Oggi facciamo l'analisi di Tesla, proprio come ci avete chiesto di fare nei commenti del video sull'analisi di Apple. Prima di procedere tuttavia vi invito a iscrivervi al canale se vi piace la price action, poi vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social per rimanere aggiornati e infine vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube se vi va dove si parla di economia aziendale, di management, marketing eccetera eccetera quindi detto questo possiamo procedere con l'analisi di price action e con l'analisi fondamentale eccoci quindi sul grafico di tesla siamo sul mensile qui tuttavia prima di andare avanti vorrei farvi vedere una novità infatti qui su trading view se andiamo su finanza ecco questa sezione qui abbiamo la possibilità di guardare i dati fondamentali direttamente da trading view appunto tipo totale ricavi noi selezioniamo annuale ed ecco che ci fa vedere il trend l'andamento dei ricavi con l'andamento del grafico e quindi del prezzo quindi molto interessante si può fare con anche tutti gli altri dati che, che ci interessano come per esempio gli utili eccetera eccetera quindi volevo segnalarvi questa, questa cosa molto interessante perché può essere un ottimo supporto tuttavia io mi trovo meglio a guardare lo stesso anche i dati su, su EU Finance perché ovviamente sono abbastanza intuitivi sono più, più chiari diciamo però possiamo sfruttare il trading view per guardare l'andamento del trend eccetera comunque cosa notiamo qui notiamo ricavi in aumento proprio costante e netto tanto vero che dal 2020 al 2019 ha registrato la voce dei ricavi un più 28,32%, mentre invece gli utili sono migliorati nel 2020 perché abbiamo ottenuto appunto un utile di 721 milioni, mentre negli anni precedenti era negativo. Quindi cos'è che ci salta all'occhio? Ci salta all'occhio il fatto che nel 2020, nonostante la pandemia, nonostante la crisi, nonostante il blocco delle produzioni per le automobili, eccetera, eccetera, la società è riuscita allo stesso a generare un utile, a differenza addirittura degli anni precedenti quando il Covid non c'era, che aveva delle perdite, quindi molto... molto interessante questo, questo fenomeno che si è verificato. Detto questo, torniamo sul grafico. Ecco, una cosa che vorrei farvi osservare è che il prezzo, proprio guardando sul mensile, ha raggiunto questi livelli negli scorsi mesi quindi livelli dalle parti di 850 a 900 quindi livelli molto elevati e adesso è tornato a livelli più o meno attorno a 600 circa quindi cos'è che voglio dire a riguardo il fatto che quando eravamo da queste parti la giustificazione era da parte di, di alcuni che sarebbe stato il prezzo a quei livelli in quanto la società aveva i robotaxi in cantiere diciamo e un'automobile a 25.000 euro da vendere sul mercato globale praticamente e quindi questo sarebbe stato un fenomeno diciamo interessante per, per gli investitori tuttavia quello che vorrei farvi osservare è che io non mi sarei mai messo long qui non mi sarei mai messo long qui anche con dinamiche magari un pochettino più chiare perché perché abbiamo parte una capitalizzazione folle in un certo senso in confronto a ai competitor come possono essere per esempio Porsche e BMW che anche loro comunque operano nell'elettrico oltre al settore tradizionale dell'automobile che hanno capitalizzazioni Porsche per 37 miliardi circa e BMW per 61 miliardi circa poi soprattutto guardate il price earning il price earning di Tesla è veramente elevatissimo 597 e prima era ancora più elevato Prima era ancora più elevato come la capitalizzazione, ovviamente, e come il grafico che era da queste parti. Quindi il fatto che adesso siamo tornati giù, siamo tornati un po' giù, è positivo in realtà, perché non avrebbe creato delle dinamiche interessanti a mettersi long, altrimenti sarebbe stato troppo rischioso mettersi long con quelle condizioni e anzi adesso andando avanti vedremo un po' cosa ne penso della situazione attuale quindi con una capitalizzazione minore rispetto a prima seppur sia elevatissima con un price minore rispetto a prima e con un grafico che ha ritracciato leggermente. Quindi adesso andiamo sul weekly e andiamo beh, prima cosa a tracciare due livelli per capire meglio le dinamiche che si potrebbero verificare allora un primo livello che andrei a segnare vicino ai prezzi attuali è quello dei 600 circa ovviamente bisogna considerare la zona quindi per zona cosa intendiamo? intendo che bisogna considerare un po' tutta quest'area dove è adesso in pratica poi un altro livello che andrei a segnare è sicuramente questo qui dove il prezzo è stato poco tempo fa quindi più o meno dalle parti di 700-750 poi i massimi che aveva raggiunto negli scorsi mesi e infine questi livelli qui dove il prezzo era stato sensibile in passato Ecco, ora che abbiamo segnato i livelli, cos'è che possiamo notare da questo grafico? Premettendo che comunque non mi ci metterei long nel lungo periodo in questo preciso istante, visto il price earning veramente elevato e visto il fatto che comunque la capitalizzazione è anch'essa molto alta e quindi io non so sinceramente quanto possa crescere nel tempo, cioè anche nel lungo termine e magari nel lunghissimo termine per carità può anche arrivare veramente a 1500 la capitalizzazione però è molto elevata rispetto anche alle altre società del settore inoltre l'andamento delle azioni di tesla è anche molto correlato a ciò che fa e a ciò che dice Elon Musk però al di là di, di questo cosa possiamo notare possiamo notare intanto che l'andamento adesso è vabbè, ovviamente long il trend di lungo termine è long però nelle ultime settimane e negli ultimi mesi siamo arrivati su questi livelli siamo scesi con volatilità abbastanza ampia abbiamo rimbalzato qui per tornare a livello più di 750 e poi tornare giù e ripicchiare di nuovo su questo livello, o meglio, proprio dove siamo adesso. Quindi qui cosa potrebbe fare? Allora qui potrebbe ovviamente creare delle dinamiche per tornare su e tornare magari da queste parti e poi per esempio iniziare a fare una sorta di lateralità per un po'. Per esempio vedete tac tac tac tac tac per un pochettino oppure potrebbe continuare la discesa nel senso che adesso qui ha rimbalzato magari sale ancora un pochettino e poi qui crea la dinamica short per esempio per scendere sotto questi livelli e andare a ricercare 450 per esempio e poi magari una volta arrivati qui allora tornare su questo livello e vedere di nuovo allora delle dinamiche chiaramente long solo che cosa succederebbe una volta arrivati qui probabilmente avremo un pre in più basso, avremo una capitalizzazione leggermente più bassa eccetera e quindi potrebbe comunque essere maggiormente interessante rispetto alla situazione attuale infatti cos'è che voglio dire se dovesse creare delle dinamiche anche piuttosto chiare da queste parti. Io potrei valutare magari per il breve termine ma non valuterei per il lungo termine perché per il lungo termine secondo me questa è una società che ha un valore di price earning troppo alto, capitalizzazione troppo alta e non mi piace sinceramente l'idea di investire a lungo termine in una società come questa tuttavia possiamo valutare ovviamente quello che fa il prezzo per quanto concerne il breve termine breve termine che potrebbe appunto vedere il prezzo tornare a questi livelli per quanto riguarda lo short e poi vedere cosa potrebbe fare successivamente nel senso che qui potrebbe poi o rimbalzare e andare su oppure continuare e andare giù oppure un'altra cosa che il prezzo potrebbe fare sempre in breve termine è come vi ho detto poco fa la lateralità oppure ancora tornare questi livelli e poi non lateralizzare ma sfondare sopra e magari creare delle dinamiche per arrivare fino qui per esempio quindi cosa che voglio dirvi? Quello che voglio dirvi è di non focalizzarvi troppo sul lungo termine in questa società visto diciamo che non è probabilmente l'operatività più conveniente in questo specifico caso, in questo specifico contesto però al contempo può essere interessante per quanto riguarda il breve termine nel senso che comunque sia può assumere delle dinamiche chiare, nel caso in cui assumesse delle dinamiche chiare perché non valutarlo comunque nel breve termine poi ovvio che nel tempo vedremo cosa succederà magari il prezzo scenderà creerà delle dinamiche interessanti anche per, per il lungo termine nel senso che magari il persone si abbassa con la capitalizzazione che scende un pochettino si consolida tutto magari inizia a diventare anche più concreto qualche progetto che, che sta portando avanti Tesla eccetera eccetera e allora magari perché no ci, ci si potrebbe di nuovo mettere a valutare una potenziale opportunità più lunghe per il lungo termine quindi detto questo l'idea è di procedere a andare a vedere i dati fondamentali o meglio gli altri dati fondamentali perché alcuni li abbiamo già visti come il price earning, la capitalizzazione, i ricavi, gli utili quindi andiamo in statistiche, arriviamo alla redditività guardando margine di profitto e margine operativo abbiamo 3,18 per quello di profitto, 6,01 per quello operativo questo cosa significa? Significa che convertiamo in utile il 3,18% dei ricavi quello operativo semplicemente è la stessa cosa con la differenza che si considerano anche i costi amministrativi poi abbiamo ROE e ROA rispettivamente pari a 7,16% e a 2,99%, quindi vuol dire che comunque la società riesce a generare un minimo di ricchezza e vi ricordo che comunque 3,18% non è un valore particolarmente elevato. Anche se abbiamo visto che la società è passata da, da anni di perdite al primo anno di fatto in cui è riuscita a realizzare un utile. Poi procedendo arriviamo ai debiti totali che sono 12,51 miliardi quindi un valore nettamente inferiore ai ricavi del 2020 ma in realtà anche inferiore ai ricavi del 2019 perché nel 2020 avevamo ricavi per 31 miliardi circa invece nel 2019 avevamo circa 24 miliardi e quindi questo significa che comunque la società non ha debiti particolarmente pesanti addirittura questi debiti sono inferiori alla liquidità totale quindi debiti che non ci preoccupano infine l'ultimo dato che andrei a osservare come, come sempre è il payout ratio che qui è 0% vuol dire che la società reinveste in se stessa mette a riserva ma non distribuisce dividendi, questo può essere positivo per alcuni, meno per altri, secondo me è un dato tendenzialmente positivo per quelli che la società reinveste in se stessa e di solito le società che reinvestono in se stesse sono le società che crescono di più nel tempo quindi con questo abbiamo visto tutto, abbiamo visto l'analisi di pre-section, abbiamo visto i dati fondamentali il mio giudizio finale è che non investirei longer nel lungo periodo e invece valuterei quello che può essere il breve termine nel senso nel caso creasse delle dinamiche veramente molto chiare, molto interessanti nel breve termine fino a questi livelli che vi ho fatto vedere allora perché no? Si potrebbe andare ad osservare la situazione e invece per il lungo periodo vorrei impressioni più basso, vorrei un prezzo a dei livelli un pochettino più bassi insomma vorrei una situazione più, più solida diciamo da questo punto di vista quindi vi ricordo che non sono un consulente fisico e di conseguenza ogni mia opinione è da intendere come tale e non come consiglio di investimento io in ogni caso ho concluso vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono questi video e di lasciare un like fatemi per sapere nei commenti se avete qualche società che vi interesserebbe approfondire che l'analizziamo tanto vero che questa società Tesla l'abbiamo analizzata proprio grazie a uno dei vostri commenti quindi in conclusione vi ringrazio nuovamente per aver visto questo video vi auguro un buon proseguimento ci vediamo al prossimo ciao a tutti